giorno stavo stavo rispondendo a una richiesta sulla mia pagina facebook robin good italia e mi si è chiuso il cerchio mi si è chiuso proprio il cerchio del capire che cosa diamine è il marketing one to one perché io nel 1996 ce l'ho ancora probabilmente da qualche parte non so se me lo sono venduto ho letto un libro con la copertina nera che si chiamava one to one future di quello lì peperoncino Don Peppers e quell'altra con le bollicine Martha Rogers che eh anticipava un futuro del marketing, proprio nel mio stile, nelle mie corde, io non ero neanche diventato Robin Hood a quel tempo, ma già proprio li sentivo della mia frequenza giusta, perché che dicevano? La prima cosa che dicevano, Marta e Don, era ma guarda che in marketing non è che è obbligatorio di dover mandare un messaggio al maggior numero di persone possibile perché non ti scegli il 20%, il 2% dei tuoi potenziali clienti quelli che sono i migliori, i più affini a te, quelli che meglio apprezzano il tuo lavoro che ti fanno perdere meno tempo e ti dedichi soltanto a questi qua Che a me sembrava proprio, Oh! oddio, una rivelazione divina, mi devo sposare con questi 1996. Sono passati 20 anni e cos'altro diceva di interessante questo duo? Diceva eh, che bisogna entrare in comunicazione, dialogare, ascoltare queste persone, ehm, stare insieme, partecipare, collaborare, insomma cambiare totalmente il modo di fare il marketing rispetto a come si faceva allora e si fa in gran parte ancora oggi. E quindi capisci perché dico mi si è chiuso il cerchio? Mi si è chiuso il cerchio perché ho detto ma io quando l'ho letto, questo libro dicevo, bellissima, ma nel 1996 c'era il cellulare, gli sms, il fax, l'email, eh, proprio gli inizi, e quindi non, non capivo il telefono, non vedevo questa possibilità di, ma come diamine fai a fare il marketing one to one? E solo oggi, finalmente realizzo quanto ci avevano visto bene, quanto avevano visto avanti perché poi sintetizzandolo in che cosa si traduce questo marketing one to one uno appunto nel restringere, Vuoi che si chiamarlo marketing di nicchia, vuoi chiamarlo marketing delite, vuoi dire che ti elevi di un livello sopra dove stai, non lo so, ma comunque riduci, non punti più alla quantità di clienti, ma alla qualità. Selezionando in qualche maniera decidi tu quali sono le variabili. Due ascoltando, creando dei canali di comunicazione reali dove le persone possano farti delle domande, possano sentire come la pensi dici ma ah, vabbè ma io ho 100.000 fan, 200.000 seguaci che mi seguono e eh, mando la newsletter a 300.000 persone, come faccio? Allora, fai conto che ce ne avessi soltanto 1.000 o 2.000? Fai quella cosa lì e la codifichi secondo dei valori, dei principi, uno stile e deleghi delle altre persone a darti una mano a farlo perché è importante, per poi fare la terza cosa importante, che è creare relazioni, cioè uno è ascoltarli, ma due è anche fargli sentire che li ascolti, questo è il marketing one to one, nel senso è tutto rivolto a coltivare delle relazioni e a farle fiorire, perché poi dopo non sei più dipendente dal mercato, arriva un prodotto costa 10 euro di meno arriva una cosa nuova ci sta un altro concorrente ciao chi si è visto si è visto perché non hanno acquistato da te soltanto perché avevi il prezzo migliore prodotto ma perché hanno sviluppato una relazione con te sono affini a te negli ideali, nei valori, nei principi che seguono c'è cioè qualcosa di più che non soltanto la transazione economica tu c'hai questa cosa io ho i soldi ce la scambiamo e quindi il marketing one to one si traduce nel creare questa disponibilità che non è scalabile all'infinito se tu sei un singolo o una piccola azienda ma che è scalabile, perché poi questi non è che domandano tutti quanti insieme, stanno sempre lì con la mano alzata, però bisogna creare uno spazio di disponibilità in effetti per dedicarsi a loro, ascoltarli realmente, interessarsi alle cose che i tuoi clienti hanno da dire, perché così non fai altro che ottimizzare, migliorare i tuoi prodotti secondo le loro esigenze, le loro indicazioni e... Cosa vuoi di più? Hai risparmiato tempo, non hai tirato a indovinare, non ti sei preso rischi e hai dei clienti affezionati che durano tanto nel tempo. Questo è il marketing one to one, non è una cosa fantasmagorica e non dipende dalla tecnologia, dipende da questa disponibilità, da questo interesse reale a spingere di più verso il coltivare relazioni di lunga durata piuttosto che massimizzare la quantità di clienti e il fatturato in termini assoluti.